vediamo la proposta dei vari CMS, lasceremo più spazio a gruppo e a Wordpress proprio per la presenza fisica di persone che possono dare indicazioni, per quello che riguarda Joomla, prima di dare la parola a Nadia, dico soltanto che il, il nostro modello lo trovate direttamente cliccando in corrispondenza della parola Joomla sul riquadrino CMS per la scuola, c'è qualche piccolo problema di connessione e trovate questi altri materiali, eh, scusate se ho dimenticato di citarvi gli strumenti collaborativi, uno strumento molto potente che è il nostro ambiente social. avete modo, questo è utilizzato soprattutto da coloro che utilizzano Wordpress e Joomla, avete modo di, eh, una volta che siete registrati, di trovare eh, persone in grado di supportarvi anche in questo caso con grandissima frequenza. Per quello che riguarda la parte Wordpress, il presidio è fatto in maniera veramente generosissima da Lillo Sciascia, che penso sia presente, l'avevo visto precedentemente qua in aula. In qui vedete i vari spazi che sono spazio WordPress, spazio Plone Joomla, Drupal e poi delle, diciamo, delle parti più a livello interattivo, forum, gruppi, chat e quant'altro. E di questo è un altro territorio, un altro ambiente a disposizione per scambi di informazioni e supporto reciproco. E per quello che riguarda segnatamente Joomla, qua trovate tutta una serie di indicazioni che ha dato Gianluigi Pelizzari e a cui rimando i giumlisti perché in particolare trovate una serie di riferimenti sul pacchetto dei video tutorial e una presentazione completa del pacchetto stesso vedo che sono realizzati, no? quindi con un accesso molto diretto a queste risorse che sono disseminate nei vari canali YouTube. Bene, se c'è Nadia, Nadia Caprotti, io lascerei adesso la parola perché vogliamo vedere un po' questo diciamo, modello realizzato con Drupal che è un modello di grande eccellenza ricchissimo, con una grandissima attenzione a tutta la comunicazione istituzionale, no, quale novità ci porta e quali diciamo sono i suoi aspetti diciamo di personalità. Sì. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Sì. Allora, eh, questo è scuola cooperativa e eh, non è aggiornato. Allora, sono mesi eh, che io aggiorno il pacchetto vero e proprio che metterò a disposizione prestissimo e, e continuo a rimandare la distribuzione perché continuano ad uscire, continuano ad uscire cose nuove. Um, in scuola cooperativa.net uh, 2.7 uh, c'è ancora uh, scaricabile il pacchetto del 28 agosto dell'anno scorso più una serie di nuove aggiunte, ehm, ad esempio Google Maps che ci ha fatto impazzire, adesso è a posto, c'è vari aggiornamenti che abbiamo dovuto fare soprattutto a seguito del passaggio al PHP 5.3, eh, perché il PHP 5.2 non è più sopportato e quindi eh, si è andati di là, ma adesso tutto funziona molto bene. L'ultima parte che sto introducendo è quella dell'amministrazione trasparente. Mi sono fermata semplicemente perché volevo delle date di scadenza precise. Stamattina le abbiamo avuto, anche se non sono solo più cinque anni, ma devo portare alla fine dell'anno. Quindi 31, agosto, cioè 31 dicembre devono scadere. Ho aspettato perché eh, avendo delle date precise eh, posso fare in modo che il CMS pianifichi la spubblicazione automatica dei, dei documenti, meno lavoro per la segreteria e così via. Lo metterò a disposizione presto. Eh, certo, La parte istituzionale con Drupal non è, non è difficile perché abbiamo rules che ci permette di eh, impostare una serie di regole in modo automatico che pianificano parecchie cose. Quindi eh, complicano un po' di meno la vita agli amministrativi e, e meno devono introdurre in modo manuale meno possibilità di errori eh, hanno. Il resto, cioè, per il resto non, non abbiamo grandi problemi perché abbiamo deciso questo tipo di layout neutro, era una decisione fatta, si era stabilito all'inizio di fare un tema abbastanza simile sia per tutti i CMS, giusto sia per Drupal che per WordPress, abbiamo mantenuto questo, ma chiaramente ognuno può cambiare il tema, anzi se magari lo mette a disposizione della comunità ben venga. Eh, allora, eh, che cosa ci sarà nel pacchetto nuovo? Ecco l'amministrazione trasparente, eh, una maggior sicurezza per Albo eh, Pretorio, aggiustamenti fatti da Max Berni eh, della rete civica di Cattolica, ha creato un modulo che è chiamato Porta aperte Albo che snellisce ehm, e tiene sotto controllo bene tutte le date di pubblicazione e spubblicazione in modo più, più veloce. Eh, C'è il lavoro di Cappai, Sardo, Sardo Eh Sì, no, eh, è, è, è dentro tutto... Eh? La mia direzione didattica? Sì, nella direzione... Sì ormai è vecchio, anche lui ci dobbiamo fare www.direzionegrate.it non è ancora gov.it e, e poi è ancora Direzione Grate, però in effetti è un istituto comprensivo e <ride> è diventato da settembre sono un po' in ritardo con, con tutte le cose eh, poi eh, cioè dicevo il lavoro di, di Pietro Campai ehm, eh, Sardo, un collega del Sulcis. Eh, che ha Modificato Al, alcune parti, tra cui l'editor, perché abbiamo introdotto abbreviazioni da cronomi in modo abbastanza veloce. E poi c'è tutto il lavoro di Mario che riguarda eh, le circolari e lì però ci dobbiamo lavorare un attimo quest'estate per renderlo più, eh, per renderlo più, più fruibile da, da tutto il gruppo cioè attualmente eh, sia nei siti di Mario che in diversi siti che ho seguito io il sistema delle circolari con firma di presa e visione in effetti è già in atto funziona, funziona da Dio, eh, fa risparmiare un sacco di carta eh, nel sito ad esempio della mia direzione addirittura ho fatto in modo che eh, ciascun referente di Plesso vada a controllare le firme dei, dei docenti del supplesso possa intervenire e così via è, un, è di difficile distribuzione attualmente così come è fatta cioè perché va proprio costruito ad hoc, Mario ne sa qualcosa per le sere che ha perso a spiegarmi tutto e, ho avuto eh, promessa quasi sicura da Pietro Cappai e da Max Berni che quest'estate ci lavoriamo sopra. È per, eh, per fare un modulo, si spera. Loro conoscono il PHP meglio di me e probabilmente ci arriviamo, eh, però nel primo pacchetto questo non ci sarà. Eh, stamattina, eh, chiaro Mario, io penso che possiamo introdurre anche nella parte riservata dei form per i progetti. Giusto, per tutto quello che i docenti nell'area riservata possono mettere sotto forma di web form. Il progetto perché lo devo inviare in direzione in cartaceo o in PDF? ma oh no, lo compilo direttamente online, perché no? Cioè ci sono un sacco di cose che con Drupal si può fare con tranquillità.